però tutto sto tratto vedevo che andava bene invece vabbè ah questo però l'hanno ripreso <ride> questo è il primo vero lancio del GS で、